Salve a tutti caro Zazzi e bentornati oggi in questo mio nuovo video, ritorno dopo mille anni. Diciamo che mi sono trovato adesso in questa giornata libera di non fare nulla e quindi mi sono detto perché non fare un video? E da tempo che ormai adocchiavo il canale e ho notato che negli ultimi commenti degli ultimi video mi consigliavate cantanti non proprio famosissimi come appunto Gabriel Enrique. E quest'oggi, oltre ad ascoltare un ultimo brano che lui ha pubblicato ultimamente, secondo me è giusto che voi vediate artisti non proprio famosissimi, per cui è giusto che ascoltiamo un po' degli artisti che cercano di diventarlo per cui ripetiamo oggi con gabriel Enrique, alleluia che è una cover acustica con un signore che, che suona la chitarra e dopo ascolterò un brano che mi ha consigliato uno di voi nei commenti magari vi metto lo screen qui così lo ascoltiamo poi insieme andiamo con alleluia si è rotta Tocar o teu coração E me derramará teus pés pois perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render Glória, Aleluia Das ist Alleluia Ho meglio come si dice la merda Alleluia Alleluia Che legante, che precisione Adoro queste voci, queste voci sono bellissime. Bisma te dando teu coração. Me escondem em teus braços, oh Pai. Toda a minha alma deseja. ti Junto com os anjos, Cantarei santo. Cacca. Adesso, come vi dicevo prima, andremo in un video che mi è stato consigliato nei commenti. Questo ragazzo si chiama Rafael Oliveira. Non penso sia una persona famosissima. E siccome mi voglio fidare di voi, andiamo Io ad ascoltarlo. Un Io non quero i instrumento Io non quero la tua presenza Io non quero essere artista Pois outro igual a ti non ha Eu não quero ser adorado Eu nasci pra te adorar Eu não quero os aplausos Bravissimo. Eu não mereço isso Eu não quero ser o alvo Pois o meu alvo é Cristo Eu não quero ser o foco Eu quero desaparecer Pois só existe um aqui che brilla em minha vita e é você, Deus. a tua gloria, até che eu wow. não consiga mais se cagitar. C'era un tocche dira. Wow. non consiga mai ficar di pé, pois eu sei che è Non consiga mai si calci il Wow sei che sono tuoi Sono tuoi Ragazzi io sono senza parole veramente Boo